Come appunto la Somalia che voi sapete 21 anni di guerra civile e precedentemente 20 anni di dittatura militare ehm, sia ormai diventato un paese di fortissima immigrazione e questa immigrazione però ha anche due facce cioè la faccia quella appunto di Mo Farah che è questo atleta ormai inglese eh, che, ha, che ha appunto vinto due Ed è stato osannato dallo stadio, è stato ricevuto da Cameron, gli hanno anche dedicato le famose eh, cassette postali, no? perché non so se lo sapete che ogni medaglia inglese è stata festeggiata con una cassetta postale dipinta tutta d'oro come appunto la, la, la, medaglia, la medaglia vincente. Quindi una storia assolutamente di interazione e integrazione in un certo senso perché appunto Mofara era arrivato piccolino in, in Inghilterra, non sapeva la lingua, l'ha imparata e è, fatto, è diventato un campione, un campione dello sport. È qualcosa che a volte in Italia è difficile per i figli di migranti invece qui in Italia perché è, è, noi sappiamo che, a parte il grosso problema della cittadinanza, cioè no, i figli di migranti, non è detto che al diciottesimo anno diventino italiani, pur essendo nati nel suolo italiano, eh, perché appunto sei italiano per sangue e non uh, per uh, diritto di, di suolo, di nascita, insomma, non come negli Stati Uniti, e poi ci sono anche tantissimi problemi di... Mh, Iscriversi alle federazioni, quindi è molto difficile a volte per un figlio di migranti in Italia partecipare alle gare, figuriamoci, alle Olimpiadi. Ci sono molti atleti, però... E hanno una strada sempre comunque in salita e voi sapete che un atleta ha pochi anni per poter riuscire a fare questa carriera e, e, e mi sembrava una storia che potesse dire molto all'Italia mentre mh, appunto stavo lavorando su MoFara e sulle presidenziali che sono avvenute in Somalia in questo, mh, questo mese insomma in, la, la Somalia da pochissimi giorni ha un nuovo presidente mi ha e' capitato di incontrare anche quest'altra storia, che è una storia che racconta anche molto di noi, dell'Italia, perché appunto questa ragazza, Samia Yusuf Omar, forse l'avete sentita in qualche telegiornale, è una ragazza che è morta nel nostro mare, nel mar Mediterraneo morta per, perché non aveva altra scelta e, come tanti, sono tanti che muoiono a volte non ne sappiamo il nome nessuno reclama i loro corpi i parenti li cercano però è molto difficile trovare qualcuno che muore appunto tra, tra la Libia e la Sicilia però ecco, Samia aveva un qualcosa in più diciamo mh, almeno che è uscito fuori aveva partecipato alle Olimpiadi di Pechino nel 2008 e quindi no, una, una persona tra virgolette che eh, nell'immaginario nostro globale Potrebbe essere considerata arrivata, invece non era arrivata quasi per niente, perché purtroppo, come tanti giovani somali, ha dovuto prendere quel barcone, e ha dovuto attraversare il Sahara prima di prendere il barcone e morire, e, e morire come tanti. E quindi, mi sembrava molto, molto importante raccontare questa storia in Italia, perché molto spesso, quando si parla di immigrazione, e, a parte che. Facciamo di tutto un erbo un fascio, quindi non distinguiamo un immigra migrante dall'altro, perché in Italia ci sono 190, praticamente le persone vengono da 190 paesi diversi, ognuno ha la sua storia. Però quando appunto si parla di Mediterraneo, di mare, di sbarchi, c'è un, un, un racconto che a volte depaupera le persone della propria identità. E secondo me, e quando appunto ti dicono clandestino, sono arrivati clandestini, e si crea paura, si crea panico e invece se noi riuscissimo a conoscere quelle persone, conoscere il, back, il loro background, da dove arrivano, cosa le è successo, perché hanno dovuto prendere quel barcone, forse la nostra percezione del viaggio e di quel tipo di immigrazione potrebbe cambiare. Infatti eh, come, poi mi taccio perché non avevo preso già molto tempo, però ecco la percezione... Di questa storia a livello internazionale è stata fortissima, c'è stata una fortissima commozione. Io per prima che scrivo da anni di, di queste storie mi sono molto meravigliata perché appunto prima appunto c'era tutto il tam tam dei giornali locali, poi Repubblica, poi Corriere quando appunto la storia è arrivata alle Monde a Liberation su Deutsche Zeitung alla BBC, mi sono detta wow, finalmente qualcosa ha rotto questo muro di silenzio, perché ahimè quello che avvolge le storie come quelle di Samia è proprio il silenzio e quindi c'è voluto, voluto lo sport per fare emergere una storia di questo genere dico un'ultima cosa e poi magari ritornerò su questo è che mh, per me è stato importante scrivere questa storia perché in qualche modo... Uh, in qualche modo era un periodo in cui l'immigrazione era sparita dai, dai giornali italiani e sono molto contenta che il pubblico mi abbia dato questa possibilità perché una, una scrittrice come me, ma penso a tanti altri, facciamo molta fatica a raccontare storie di questo genere perché o ci chiedono appunto di, di scrivere cose folcloristiche o appunto ci dicono eh, però sono angoscianti e non le vogliamo sentire. A me è stato detto per una serie che stavo appunto facendo, non vi dico il committente eh, però sono, sono noiose queste storie sono solo tristi mettiamoci un po' di comicità e tu invece io stavo scrivendo di una ragazza comunque che appunto disabile che ha avuto problemi per fare il suo lavoro che è quello dell'insegnante, non vedevo niente di comico in questa storia, quindi a volte proprio fai fatica a raccontarle e dunque trovare degli spazi liberi che ti permettono di farlo o anche in rete, molti lo fanno in rete, penso a Gabriele Del Grande che fa il monitoraggio appunto di tutto quello che succede nel Mar Mediterraneo è molto molto importante. Grazie Giovanni. Parlavi di Muro di Silenzio e anche Muro di Dimenticanza, appunto, e, e questo è stato anche sulla vicenda della, di Cateri Iradesh, eh, che hai voluto raccontare, Alessandro, attraverso questo libro, Il naufragio, E dunque, appunto, dicevamo eh, che era un spartiacque nella, nella, nella storia dell'immigrazione italiana, e della percezione e della reazione in, in, in quale maniera e un po' raccontaci come appunto hai lavorato per poter ricostruire, anche dare anche delle storie, dei, dei visi, delle figure a questi, a questi dispersi, a questi 80 dispersi eh, di questa tragedia del mare, de, del mare vicino. Sì, e buonasera. No, una cosa che faccio molto volentieri, anche perché mi rendo conto di quanto il discorso che farò si incroci con quello che diceva il Giaba ora. Um, faccio una piccola premessa, io credo che ci sono due eh, grossi eventi degli anni 90 e mi rendo conto che nel momento in cui dico anni 90 siamo già nel 2012 e quindi come diceva Eric Giuseppe prima, effettivamente stiamo riflettendo su qualcosa che riguarda vent'anni della nostra storia italiana ed europea però ci sono due date, due momenti che ci riguardano come italiani e in particolare anche come pugliesi perché sono, riguardano la Puglia e sono uno, l'8 agosto del 91, l'arrivo della volora nel porto di Bari, e l'altro il 28 marzo del 97, che è l'affondamento della Cater Irades, di cui ho raccontato nel, nel mio ultimo libro Il Naufragio, eh, avvenuto appunto nel, nel 97. Perché questi due eventi sono importanti? Beh, quello del rivo della volora di cui eh, proprio in questi giorni, insomma, a Venezia è stato presentato il film di Daniele Vicari, eh, che spero vedrete quanto prima, ho avuto già modo di vederlo, un film molto bello, eh beh, segna eh, uno spartiacque epocale, cioè io mi è capitato spesso di dire che quel evento sta eh, non solo a noi italiani ma all'Europa meridionale come eh, la caduta del muro di Berlino sta all'Europa settentrionale. cioè eh, quell'evento è davvero la caduta della cortina di ferro nel, nel basso Adriatico e l'incontro tra est e ovest, in qualche modo si riconcilia l'Europa meridionale da una parte e dall'altra dell'Adriatico, quindi è un evento molto più, più, più grosso e complesso della semplice questione dei rapporti fra noi e l'Albania. Però detto questo, quell'evento è anche l'esplodere della questione migratoria, perché se è vero che già negli anni Ottanta eh, c'è una popolazione che cresce, eh, si arriva ad una legge martelli prima del 91 e eh, il primo grande caso di immigrato ucciso in Italia peraltro un bracciante, quello di Gerry Maslow avviene nella terra del lavoro nell'89, cioè quello che voglio dire, negli anni 80 c'erano già tutti... E gli elementi per poter avviare una riflessione che in parte fa avviata, in parte no ma nel 91 con l'arrivo degli sbarchi e delle navi dei veri e propri boat people albanesi c'è qualcosa che effettivamente irrompe come, come storia ed effettivamente rivedendo ne parlavo proprio ieri al telefono con Daniele Vicari vedendo il suo film corre, co coglie effettivamente qualcosa di biblico perché eh, sono un'immagine che, eh, che tutti ricordiamo vedere il molo di Bari pieno di gente. La nave è ancora piena di gente, c'è cioè qualcosa che, che irrompe, esattamente come le immagini del muro di Berlino che viene abbattuto. Eh, sono importanti anche i numeri in questa storia, perché eh, allora su quella nave c'erano 20.000 albanesi, forse non anche di più, perché poi in realtà si dice 20.000 perché è la cifra passata giornalisticamente, ma non è che siano stati contati e censiti, eh, però erano 20.000. Eh, se noi vediamo ora eh, quanti sono gli albanesi effettivamente residenti, in Puglia la cifra è 23.000 quindi in qualche modo cioè, mentre gli, gli albanesi residenti in tutta Italia sono 500.000 quindi questa semplice analisi statistica ci dice che in qualche modo noi abbiamo ora storicamente disseminato sul territorio regionale una cifra che è identica a quelli che arrivarono in un giorno solo e quindi questo ci dice anche di quanto sia stato forte quell'impatto però ci dice anche che noi abbiamo una comunità fortissima ormai in Italia, la seconda comunità dopo quella dei rumeni e che di fatto non vive in Puglia, cioè vive in altre regioni e quindi probabilmente anche la storia della comunità ha fatto il suo corso storico eh, ma quello dicevo è un evento importante per cogliere tutta una serie di discorsi che poi probabilmente approfondiremo in questa sede o, o è bene approfondirli anche al di là di questa sede eh, La data della Cateri Radis, l'affondamento della Cateri Radis è un evento eh, epocale, perché eh, è uno spartiacque, perché eh, per la prima volta Uh, nei confronti della crisi albanese, eh, del crollo delle finanziarie, insomma, del, nella prima, nei primi mesi del 97, che favorì lo scatenarsi di una guerra civile in Albania, eh, perché vennero assaltate le caserme, giravano le armi, si sparò moltissimo perché poi in pochi mesi morirono 2.500-3.000 persone che è un numero abbastanza elevato anche per valutare le vittime di una guerra civile eh, si determinò una seconda ondata migratoria verso l'Italia, ma mentre nel 91 oscillavamo ancora tra il pericolo dell'invasione ma anche il voler accogliere, nel 97 diciamo il crinare dell'opinione pubblica è un po' cambiato cioè, allora esattamente come nel 2011 scoppiano le ricavere arabe e, e immediatamente si sparge un'ossessione dell'invasione questo avvenne anche nel 97. Insomma, per farla breve, per la prima volta vennero, eh, applica, come dire, messe per iscritto e applicate delle forme di respingimento in alto mare, eh, tecnicamente vengono definiti harassment, e eh, nell'applicare una di queste forme da parte della nostra marina militare, una, una nave con una carretta del mare con a bordo 120 persone viene speronata da eh, una nostra corvetta da una corvetta della nostra marina eh, come ricordava Enrico Giuseppe prima ci sono 50 morti e 20 dispersi, che ovviamente sono morti anche loro, benché i corpi non siano mai stati recuperati. Io ho voluto raccontare questa vicenda innanzitutto come vicenda umana, perché come diceva Giaba prima, credo che una delle prime reazioni da, da, da, da porre nei confronti della sua fazione, del non racconto, è quello di raccontare delle storie, di dare delle dignità di racconto umano a delle storie che in genere non vengono percepite come racconto, o, che noi stessi disumanizziamo nel momento in cui che so anche, voglio dire, che percezione abbiamo noi dei naufragi, benché siano un'ecatombe della contemporaneità no? eh, una cifra smozzicata che viene detta nel Tg serale, non ci sono neanche dei nomi, delle date di nascita, dell'età già questo, cioè riempire le navi che affondano di storia, è un'operazione non solo della memoria e del ricordo ma credo anche un atto Uh, un atto politico, insomma, nei confronti della, della dimenticanza. Io ho voluto raccontare quella vicenda della Rades per un verso come un, uh, un vero e proprio Titanic dei poveri, cioè dare una dignità di racconto a tutti coloro i quali erano saliti su quella nave, poi alcuni sono morti, altri sono sopravvissuti, altri sono tuttora scomparsi e sono pianti come persone scomparse, da, da, da, magari da genitori anziani. Incontrare i familiari delle vittime, quindi, questo ha portato anche un lungo lavoro di, eh, di contatto umano, non solo di ricerca, perché molti vivevano ormai in Italia, altri vivevano in villaggi albanesi tuttora eh, che sono privi di acqua, con strade non asfaltate, eccetera. E, e, e poi, ovviamente, anche uno spartiacqua delle nostre politiche, perché ehm, quella vicenda della Cateri-Rades eh, tuttora, come spesso accade nelle vicende italiane che vedono il coinvolgimento di alti vertici di qualche forza armata, eh, non sappiamo bene che cosa è successo quella sera. Cioè, O meglio, sappiamo che c'è stata una nave che è affondata, sappiamo che questa nave è stata speronata dalla marina, da una corvetta della nostra marina, ci sono stati due gradi di giudizio, è stata appurata la responsabilità della nave italiana che è andata addosso alla nave albanese è stato condannato per naufragio colposo il comandante della corvetta italiana Fabrizio Rodaddio. ma quello che diventa tuttora impossibile stabilire per via giuridica è qual è stata la catena di comando che quel pomeriggio ha funzionato dal Ministero del, e, della Difesa allo comando di Stato Maggiore eh, di Roma, alla Maridipart di Taranto, che è il controllo sul Mediterraneo orientale alla nave in mare, perché è chiaro che non è che uno va in nave, benché è un comandante della marina e, e fa quello che vuole. Bene, qui concludo. Queste cose non si possono sapere, non riusciamo a saperle per il semplice fatto che qui, come in altre vicende della nostra storia recente, ustica o altre, eh, le prove non ci sono perché a un certo punto le comunicazioni terra-mare di quel pomeriggio scompaiono. I nastri che avrebbero dovuto registrare le conversazioni tra la Mariglipart di Taranto, i comandi di Roma e le navi in mari, si interrompono tutti misteriosamente un'ora prima del naufragio e riprendono come se niente fosse tre minuti dopo il naufragio. E, ecco, io credo che poi qui interviene il ruolo dello scrittore, cioè nel cercare di eh, non di fare il superman o, di, o il giustiziere, ma di interrogarsi pubblicamente sullo scandalo di, di un buco del genere, che ripeto, rende questa vicenda non una vicenda di immigrati che sono morti ma una tragedia del mare che sta al pari di altre stragi che siamo abituati a definire stragi di Stato. E credo che nel definire questo, come tante altre storie, abbiamo cominciato questo incontro eh, non parlando di cittadinanza, ma di, parlando di storie tragiche, estreme e che riguardano neanche il nostro territorio, ma, ma il mare e chi neanche ci arriva in Italia, perché in qualche modo affonda prima. Però credo che vada fatto per due motivi. Uno, perché, ehm, eh, perché ovviamente è sempre bene tenere a mente quello, e che benché la riflessione sulla migrazione e sulle questioni migratorie in Italia sia una riflessione complessa, che deve tener conto del fatto che ormai il 6-7% della popolazione residente in Italia è straniera, non bisogna dimenticare che la questione dei viaggi è una questione mediterranea ed europea cruciale, che ad oggi negli ultimi vent'anni sono morte oltre 18.000 persone nel Mediterraneo, ed è un una cifra enorme, e che è una roba su cui, ecco, la Caterirade se spartiacque, perché quella che sembra, come dire, un respingimento brutale, in realtà negli anni successivi è stato razionalizzato nelle sue forme, e, e tutte le storie recenti nei confronti a sud di Lampedusa, insomma nei confronti della riva a sud del Mediterraneo, sono storie in cui questo respingimento, se non tramite, uno speronamento accidentale o manifesto, in realtà non c'è questa brutalità evidente del respingimento. Però questo respingimento è di fatto attuato con tante altre formule, come il rimandare le navi indietro, il prendere la gente della nave è quello che è successo, come denuncia il film di Segre e Liberti, tanta gente, benché fossero profughi e neanche cosiddetti migranti economici, cioè gente che scappava dalle guerre, doveva essere accolta, sono stati presi e riconsegnati alla polizia dell'allora dittatore Gheddafi. Ecco, mi, mi, mi fermo qui per lasciare spazio alla seconda parte della discussione. Sì, prima di, di, di, di entrare, poi cominceremo a entrare eh, appunto sulla questione della cittadinanza, eh, come diceva Giava, in questo momento, in questo periodo, si parla molto meno di immigrazione in Italia. Eh, è dovuto a un fattore strettamente, secondo voi, politico, oppure c'è un cambiamento proprio nella percezione del, del, dell'immigrazione? Eh, aggiungerei appunto, e lì entriamo quasi nel, nella seconda parte della nostra breve, di, di, breve discussione, per quanto riguarda appunto a quale punto sta l'integrazione, sapendo che appunto sono vent'anni, eh, anche di più a quale punto sta eh, proprio l'integrazione degli immigrati prima di andare dal punto di vista strettamente del, della, dei diritti e della, e della legge in particolare dei diritti del, del suolo e, e anche sapendo che voi raccontate l'immigrazione vi interessate a, a questo fenomeno da vari anni avete la sensazione che la percezione dei vostri racconti è cambiato c'è comunque una, una capacità ad esempio più facile a fare la distinzione tra immigrati economici e immigrati politici oppure tutto sommato la società italiana fatica ancora a percepire eh, il fenomeno nella sua complessità allora io penso che noi non ci occupiamo di migrazione ma ci occupiamo d'Italia, perché forse questo va detto perché, non, perché quando parliamo di migranti o comunque di persone, sono persone che si incontrano, si incontrano qui, quindi secondo me stiamo parlando di questo paese e di di cosa questo paese diventerà nel, nel futuro o cosa è già oggi nel, nel presente. Io, mh, quando mh, in realtà penso che eh, su, sui media mainstream il discorso sull'immigrazione è ahimè legato soltanto alla cronaca, eh, spesso alla cronaca nera ahimè rac si raccontano poche storie, però invece di, di parlarvi di cosa non si racconta, invece vi volevo raccontare di cosa invece sta succedendo. Um, L'immigrazione in Italia c'è da più di vent'anni, direi anche 35-40, um, io, io ho 38 anni, quindi i miei genitori sono qui dagli anni 70 più o meno. E, la, io ho notato che da vent'anni a questa parte c'è un grande movimento di scrittori cosiddetti migranti no, vi Volevo parlare di questo perché un po' appartengo anch'io Non mi piace l'etichetta perché per me uno scrittore è uno scrittore, una scrittrice, punto Però è interessante che si sia sviluppata in lingua italiana una letteratura di questo genere pur l'Italia non avendo avuto una grande storia coloniale, cioè ha colonizzato l'Africa orientale la Libia, però molti degli scrittori che scrivono in italiano provengono dall'Algeria, da dal Brasile, addirittura dall'Albania o da altri paesi, perché c'è proprio una voglia di comunicare e di raccontare queste storie che sono state assolutamente dimenticate. Uno, uno dei primi libri che è uscito mh, era appunto questo di Pap Kuma, eh, Io venditore di elefanti, scritto a quattro mani che parlava appunto di un ambulante senegalese e delle sue vicissitudini per tutto, per tutto lo stivale. Leggendo quei vecchi libri scritti vent'anni fa, io noto che le problematiche che hanno i migranti oggi, ahimè, sono sempre le stesse, perché il meccanismo, secondo me, in Italia si è un po' inceppato. Cioè l'Italia è un paese che produce stranieri e non produce... Cittadini. Eh, abbiamo delle leggi, lo sappiamo, la Bossi Fini che lega il migrante al suo lavoro, ma in modo abbastanza... Assurdo, non, abbiamo una legge sulla cittadinanza che non permette ai figli di migranti nati qui o cresciuti qui di diventare italiani. Quindi, eh, a volte penso sempre che i numeri, le statistiche appunto su quanti stranieri sono in Italia sono falsate anche da queste leggi, perché molti stranieri in realtà sono italiani con il permesso di soggiorno. Questo, questo anche andrebbe, andrebbe detto. E, mh, per quanto riguarda invece. Il lavoro personale che faccio io, io personalmente mi, mi, mi occupo di immigrazione perché mi occupo di me, è, sem è semplice, perché quando hai una storia come la mia, che è divisa tra, tra due paesi, io sono appunto di origine somala, i miei genitori sono venuti qui dopo il colpo di stato di Siad Barre nel, nel 69 ed erano eh, dei genitori consapevoli di dove stavano arrivando, cioè non hanno scelto l'Italia a caso perché la Somalia era appunto uno di quei paesi che l'Italia aveva colonizzato e, mh, e soprattutto avevano una dimestichezza con la lingua italiana, anche perché la lingua italiana eh, dominava tutto, tutta la loro vita ufficiale non in, in Somalia, cioè tutti i documenti SOM era erano scritti in italiano perché il somalo come lingua scritta è nata soltanto nel 75 più o meno e quindi tutto era in italiano, la scuola, le canzoni che si ascoltavano, la politica, mio padre era un uomo politico in Somalia e mi diceva sempre che eh, loro dovevano seguire due padroni, appunto Stati Uniti e Italia un orecchio teso verso l'Unione Sovietica quindi questo era il panorama in cui si sono formati i miei genitori quindi l'Italia non è stata scelta eh, a caso però oh, una volta qui hanno vissuto no, le problematiche che ha ah, qualsiasi migrante eh, o soprattutto qualsiasi rifugiato politico cioè non riuscire a orientarsi bene nel paese in cui, si tro in cui ti trovi perché un conto me l'hanno Sempre detto, era, un conto era appunto venire con la limousine negli anni 60 che mio padre appunto veniva con la limousine. un conto è venire in Italia quando ha perso tutto e cominciare a costruirti una vita qui io capisco che negli anni 70 non c'era questa dimestichezza con l'immigrazione c'erano pochissime persone e, e mia madre nel quartiere in cui appunto loro aveva, vivevano in questo quartiere conservatore della città di Roma erano considerati un po' degli extraterrestri soprattutto mia madre con il velo insomma era abbastanza un extraterrestre però... Mh, quello che mi meraviglia, e mi meraviglia proprio faccia, avendo fatto un percorso di vita in questo paese, che è il mio paese, e mi meraviglia come mai noi non impariamo mai dai nostri errori o soprattutto non impariamo dagli errori degli altri, cioè potevamo guardare alla Gran Bretagna, alla Francia, alla Germania hanno una storia di immigrazione anche di colonialismo molto più lunga molto eh, più densa de, de, dell'Italia sicuramente ma c'è poca voglia di imparare cioè, noi abbiamo oggi 2012 de, delle problematiche che sono appunto degli anni 90 per non dire anche anni 80 per esempio parlando di interazione una cosa che a me preoccupa è che ehm, il migrante sia rifugiato politico sia migrante economico, per ottenere il permesso di soggiorno, deve avere giustamente una conoscenza dell'italiano, no? cioè ci sono i test appunto, di lingua, però poi la lingua non te la insegna nessuno. Quindi, una chiave per. La, a me non piace molto questa parola integrazione, però, una chiave di accesso a questo paese potrebbe essere lo studio della lingua, e lo studio della lingua, io che sono una scrittrice. Dico che la lingua è importante, cioè lo vedo nell'autobus, nella metropolitana, eh, ragazzi poi quanto sommali, quanto del Bangladesh, insomma, che hanno voglia di imparare, perché li vedi col vocabolario, vogliono imparare, però è difficile perché non ci sono strutture, no? Non abbiamo strutture in cui appunto un rifugiato, un migrante economico può imparare la lingua. Quindi abbiamo... Mh, io vedo molta disorganizzazione, molto, molto anche, molta retorica quando si parla di, di, di immigrazione, e molta non, non conoscenza proprio de, delle, mh, delle storie di ognuno, perché poi noi parliamo di immigrazione facendo di tutto un erbo un fascio, e questo mi preoccupa un po' come quando parliamo di Africa. Africa, che significa? C'è cioè il Burkina Faso, c'è cioè la Tunisia, il, Madagasc il Madagascar, non sono la stessa cosa, e lo stesso immigrante, non solo. I migranti vengono da 190 paesi diversi, ci sono i loro figli, ma ci sono loro e le interazioni tra Italia e migra migrazione, ma tra i migranti tra di loro, che non sono nemmeno semplici. Quindi ehm, eh, quello che, che io auspico per il futuro insomma, di questo paese è che riusciamo a organizzarci anche con delle figure professionali. Non c'è un albo dei mediatori culturali, per esempio, e aggiungo questa cosa, un mediatore culturale nelle scuole è importantissimo come negli ospedali, se no può succedere quello che è successo a mia cugina, mia cugina come molte somale, io grazie a Dio no perché ho avuto diciamo, dei genitori illuminati, però molte somale hanno subito infibulazione, e, mh, mia cugina pure ha subito infibulazione, quando purtroppo ha avuto un aborto spontaneo, La cosa peggiore che le è successa in ospedale non era a Roma, era in provincia di Roma e eh, quando hanno notato che lei era parzialmente cucita, eh, perché poi si sfilaccia la cucitura con i rapporti sessuali, perché voi sapete che quando ti tolgono la clitoride, insomma le ti cuciono pure, dunque hai tutta la vagina cucita. Con i rapporti sessuali o le gravidanze, se tu non vai dal ginecologo ad aprirti, non sei parzialmente cucita e quindi si vede che ti mancava l'organo. la cosa più brutta appunto che è successa a mia cugina è appunto che sono venuti tutti i dottori, il dottore l'ha notato, ha cominciato a chiamare l'infermiere 1, l'infermiere 2, l'infermiere 3, e quindi sono, sono, si sono tutti radunati intorno a mia cugina che aveva già subito un aborto, quindi stava già molto male per guardarla, un po' come no, un fenomeno da baraccone, da circo, e, io, e lei ha, più che l'aborto mi dice, io, oh, è come se avessi abortito due volte, sono stata molto male, e allora io penso, non so se i dottori erano veramente in malafede, però magari un mediatore culturale, una figura che, ave, che poteva fare da tramite, tra una situazione così delicata, difficile per una donna, Poteva, poteva servire quindi mm, più che eh, a che punto sta l'integrazione è che appunto stiamo noi con appunto, queste figure professionali che mancano totalmente, totalmente ecco. su questo tema appunto mancanza di figure di mediatori una volta ad esempio in Francia l'integrazione passava appunto attraverso varie strutture che potevano essere il partito politico il sindacato la scuola l'esercito l'esercito oppure eh, anche per alcuni la chiesa eh, oggi c'è solo il lavoro per, per l'integrazione o ci sono altri volani, strutture che permettono, che facilitano appunto questa integrazione sì, eh, io credo che ci sia proprio anche rispetto a quello che diceva il prima c'è cioè una profonda disparità tra una società italiana che è già una società complessa e dove appunto quello che chiamiamo immigrazione in realtà sono più comunità nazionali, più generazioni, più lavori, più classi sociali anche, no? e diverse forme di presenza sul territorio a seconda delle città, il nord, il sud e, e le leggi che regolano tutto questo. E eh, Innanzitutto una legge che, insomma, al di là di tutte le leggi più strettamente repressive, ma la semplice legge che lega il permesso di soggiorno a un contratto di lavoro eh, regolare, insomma, in un paese che si fonda sul lavoro nero, sul precariato, sulla recessione degli ultimi anni, cioè capiamo bene che è una legge assurda che produce a sua volta clandestinità, ecco, no? cioè, usare la parola clandestino è una parola brutta che andrebbe in qualche modo bandita. Però che tutto questo sia un processo di clandestinizzazione, cioè produrre irregolarità, è, è, è evidente. E, è vero, cioè che cosa produce integra ogni integrazione, che cosa produce rappresentanza, che cosa produce un coagularsi? O prima... Eh, ero al dibattito, immagino anche molti di voi ci sono stati, al dibattito con Sofia Ventura e Onofrio Romano, dove si parlava della crisi della politica, della crisi dei partiti, della società liquida e della crisi anche della rappresentanza nelle forme classiche. Ecco, la domanda è chi rappresenta gli immigrati oggi, come si rappresentano? Cioè ci sono dei canali... Eh, anche i vecchi canali, la politica e il sindacato, che servono a ciò. Eh, sposto la domanda volutamente su una questione dei diritti e della politica, perché credo che poi il salto da fare sia appunto che non è semplicemente una questione di accoglienza o, o di menza della Caritas, ma è una roba un po' più complessa. Ecco, faccio un esempio. Eh, quando ho scritto il libro Uomini e Caporali sui braccianti, sfruttati in alcuni casi di fatto schiavizzati con vere e proprie forme di riduzione di schiavitù contemporanee nel tavoliere della Puglie eh, la riflessione immediata che mi veniva da fare, al di là eh, delle condizioni evidenti di sfruttamento, di come si organizza il caporalato contemporaneo delle forme, delle relazioni che ci sono o non ci sono con la criminalità organizzata eccetera eccetera ma c'era una domanda precisa che è inevitabile non porsi eh, questi lavoratori non hanno il diritto di voto. Ed è una questione, come dire, su cui a volte non ci riflettiamo, ma determinante. Quando Salvemini scrive un secolo fa, nel 1910-1911, il ministro della malavita denunciando i brogli elettorali del giurittismo al Sud, ma denunciando soprattutto una casta politica chiusa, perché all'epoca eh, diciamo, il suffragio universale arriverà nel, ora, se sbaglio, nel 1912 o 1913, e mh, prima, non, fino insomma, alla fine degli anni dieci non c'era, eh, però eh, siccome il voto era legato a un determinato grado di istruzione e di censo, diciamo, al, in una città come Milano gran parte degli operai votavano i cafoni del Sud non votavano. Questo determinò quello scompenso per cui nella strategia del Partito Socialista dell'epoca, la posizione ufficiale di Turati per dire era quella non rompiamo il tavolo della trattativa con Giolitti perché i nostri deputati già li leggiamo al nord. La questione posta da Sud e da Salvemini era eh, qui no, perché qua non vota nessuno e non votando nessuno si crea quella cricca di potere locale che, che poi determina, cioè in cui vengono che sono, votate da 300 persone, il notabile locale che poi arrivato a Roma fa il gioco delle maggioranze trasformiste. Il tema qual era? Quello che i braccianti pugliesi, lucani, siciliani nel 1911 non, non votavano, erano la base della produzione ma non votavano. E quindi la questione del diritto di voto era determinante per, per allargare la democrazia di questo paese. E così è stato. Ora il punto qual è? Che se uno gira nei campi di della raccolta del pomodoro oggi, dove la raccolta è fatta al 99% da lavoratori africani e dell'Africa no uh, magrebina e dell'Africa subsahariana, europei dell'est, e europei neocomunitari, polacchi, bulgari, e europei, europei dell'est non comunitari, ma tutta questa gente non vota. Cioè noi abbiamo un'enorme produzione di, di agricoltura, abbiamo delle enormi masse di lavoratori, perché si tratta di migliaia di persone, e questi non hanno il diritto di voto. Cioè paradossalmente c'è una questione di, eh, di post-democrazia che, che perde delle sue cose fondamentali. Per questo credo che la, eh, quelle due proposte di legge avanzate quest'anno e dare la cittadinanza ai bambini che nascono in Italia eh, anche ai cittadini stranieri e questo scardinerebbe il fatto che siamo ancora un paese fondato sullo ius sanguinis in maniera abbastanza assurda e non sullo ius soli eh, l'altra pro proposta di legge fondamentale è quello di dare quanto, almeno in una fase sperimentale il diritto di voto amministrativo a chi str str straniero è però residente e lavora qui da almeno 5 anni perché l'assenza del diritto di, di voto benché eh, i milioni di stranieri regolari in Italia paghino regolarmente le tasse, cioè produce non solo una questione, come dire, un'assenza evidente di diritti civili, ma è la condizione prima de dello squilibrio. Allora, che cosa invece nei confronti di questo produce rappresentanza? Io credo che, la dico veramente per non dilungarmi, che ci sia molto ritardo da parte dei partiti politici, Fortissimo ritardo, abbiamo addirittura alcune formazioni che io definisco neopopo, ecco. Oggi pomeriggio si parlava di Grillo. Il Movimento 5 Stelle è un partito che al punto 4 del suo statuto, che loro chiamano non statuto, dice che il movimento si rivolge espressamente ai soli cittadini italiani. Quindi, di fatto, ora non so se ci siano sostenitori del Movimento 5 Stelle in sala, però di fatto quella è un'organizzazione xenofoba, strutturalmente xenofoba. La Lega Nord permette che si iscrivino, almeno potenzialmente, degli stranieri nelle proprie file. Però, nonostante questo, non è che gli altri partiti siano messi bene, anche i partiti della sinistra, eh, più o meno nuovo, più o meno tradizionale, non è che abbiano grandi casi di rappresentanza al proprio interno. Nel sindacato invece una maggiore strada è fatta, soprattutto in quelle categorie del lavoro operaio duro, cioè nella FIOM che rappresenta il lavoro di fabbrica e nella FLAI che rappresenta il lavoro agricolo, la presenza degli immigrati non solo come rappresentanza ma anche come delegati, come livello di dirigenza, incomincia ad essere forte e credo che quello sia uno dei settori più interessanti della società politico-sindacale italiana oggi in Italia, dove capiamo che qualcosa di di nuovo sta accadendo e che ci porta lentamente in linea con la Francia, con, con la Francia di visto, perché poi diciamo in Gran Bretagna la cosa funziona in maniera un po' più uh, complicata e complessa. Uh, si potrebbero discutere... Ora, dico questo, io preferisco queste forme di rappresentanza, anche se alcuni potrebbero definirle tradizionali, ma che sono importanti per equilibrare delle situazioni che a volte sono di apartheid o comunque di dislivello, che non quelle forme un po' pasticciate come quelle delle consulte per gli immigrati che si aprono in molti comuni. Uno perché non hanno nessun potere reale, cioè perché sono semplicemente delle cariche di consulenza, ma voglio, allora, non fa, o nominiamo dei consiglieri comunali che hanno... Le, le, i loro diritti e doveri di consiglieri comunali o uh, rappresentare uno che, è un, che, non, che, che, che ha un diritto di parola ma non di voto, di, non ha niente. Ma la cosa grave di queste consulte è che la votazione nelle elezioni avviene su base etnica. Cioè i rumeni si votano il rumeno, gli ucraini si votano l'Ucraina. Questa roba è, è, come dire, è chiedere una forma di rappresentanza a sua volta etnicamente fondata quando invece la rappresentanza dovrebbe essere che io devo essere libero di poter votare i java cieco i java è cittadino italiano ma diciamo eh, a parti inverse insomma, cioè voglio dire una società multiculturale non può Basarsi sulla rappresentazione comunitaria ma sulla rottura delle sue, delle sue gabbie. Ecco. Invece, noi cerchiamo, rischiamo di riprodurle anche quando promuoviamo delle leggi o delle forme di rappresentanza che pensiamo essere avanzate, e invece riproducono delle forme di discriminazione. Purtroppo non abbiamo il tempo di eh, aprire un vero dibattito e io penso che sono pienamente favorevole, eh, penso che sia una norma di civiltà, del, il diritto del suolo, eh, però attento perché l'esperienza francese dimostra che non basta per risolvere le questioni di, di, di, di integrazione. Eh, però comunque appunto sulla, sulla questione del, del, appunto della, della cittadinanza, parlavamo prima con Java che ogni tanto si ha comunque anche la percezione, e la sensazione che eh, gli italiani di origine straniere eh, debbono in qualche maniera dimostrare sempre, ancora dopo tanti anni, che sono più italiani degli italiani. Ci puoi raccontare un po' questa, questo tuo vissuto? Allora, abbiamo poco tempo, quindi cercherò di essere breve. Allora, io... Ho scoperto di avere un problema quando ho cominciato a scrivere, perché in realtà mh, uno non si rende bene conto di essere tra virgolette vittima di una, eh, di essere figlio di un dio minore. Lo scopri piano piano lentamente da alcune frasi, da, da alcune cose che devi fare o appunto quando accompagni i tuoi genitori, io accompagna mia madre appunto per prendere il permesso di soggiorno, e per tanti anni ero legata al suo permesso di soggiorno. Dico sempre che ho avuto la cittadinanza italiana per pura fortuna perché per fortuna mio padre ha, a un certo punto ha deciso di, di fare la pratica perché se eh, fossi stata legata alla legge non avrei ottenuto la cittadinanza perché comunque mh, devi avere una residenza continuativa. Io sono stata a quasi un anno e otto mesi in Somalia, quindi era già saltato il termine per prendere la cittadinanza. Però ecco per capire la mia situazione, e poi arriverò anche alla tua domanda, Eric, ehm, io l'ho dovuto e elaborare grazie comunque alla storia del passato ho scritto un racconto che si intitolava Sassic, una delle prime cose appunto che, che ho scritto che ha avuto anche eh, grande fortuna ed è un racconto dove appunto c'è questa protagonista che non sono io era una protagonista che era più che altro che identificava proprio una generazione musulmana sunnita che mh, a un certo punto per uh, dimostrare all'Italia di essere italiana decide di andare a comprare del salsicce dal droghiere e di mangiarsele. Voi sapete che i musulmani non possono no? per dogma far mangiare la carne di maiale e, e quindi lei voleva compiere un peccato per poter dimostrare di essere parte di, di un paese che non l'accettava. Questa idea a me era venuta, io sono una... Io, che ho studiato. Sono laureata in letteratura spagnola e c'erano moltissimi racconti del 600 eh, ma anche in Cervantes dove praticamente sia ebrei che moriscos, quindi persone appunto di religione musulmana ma che non potevano dire di essere musulmani, che sono uno stati espulsi dalla Spagna dalla cattolicissima Spagna gli ebrei nel 1492 e i Moriscos nel 1609 e ci sono tutta questa serie di racconti dove appunto per dimostrare alla cattolicissima Spagna di essere cristianos viejos dunque cristiani da generazioni dovevano appunto mangiare carne di maiale in pubblico o bere appunto alcolici c'è una, una bellissima scena in un, um, appunto, nella seconda parte del Don Quixote di Cervantes dove appunto Sancho Panza incontra il suo vicino di casa Morisco musulmano che ritorna in Spagna dopo l'espulsione, cosa che non poteva fare insieme a e Sancho si meraviglia perché appunto lo vede mangiare carne di maiale lo vede dice ma che cosa ti è successo? Ti avevo lasciato musulmano e sei ritornato tedesco però in quella scena appunto c'è cioè, questo ricote, ricote si chiama il vicino di Sancio, che in qualche modo tradisce se stesso perché comunque mangia uva passa, cose dolci, no? cose tipiche eh, legate un po' a, appunto agli arabi e, mh, io mi sono molto ispirata al 600 perché in qualche modo vivevo lo stesso problema non, è, non eravamo nella Spagna della limpieza di sangue però insomma avevamo un, un problema cioè dovevamo dimostrare ogni volta quello che io mi sentivo cioè non è che uno si sveglia la mattina e dice ok io sono italiano, io sono somalo, cioè ti dividi, non, non sei diviso in frazioni, sei quello che sei con la tua storia e con il tuo percorso e chiaramente quando ti dicono dimostramelo eh, ti mettono in crisi, vai in crisi e quindi l'unico modo in cui io personalmente ho trovato una soluzione alla crisi era quello di raccontarlo perché se no non... Mh, a volte proprio hai, questo ti crea depressione, ti crea problematiche. E poi l'ultima cosa è che appunto ci viene chiesto di, di dimostrare di essere italiani, quindi devi in qualche modo parlare bene o parlare dialetto, eh, devi dimostrarlo. E, e una cosa che è successa l'anno scorso, che, un fatto che mi ha molto colpito, che per il 150 ...anniversario dell'Unità d'Italia, proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica su questa legge della cittadinanza che non c'è perché sei straniero nella tua nazione, abbiamo fatto una lettura quasi integrale dei, del Manzoni, cosa che non avranno fatto nemmeno a scuola. Io avrei preferito leggere la Divina Commedia perché mi piace di più, però abbiamo letto appunto la, i Promessi sposi dicendo questo matrimonio sa da fare... Con la cittadinanza. Però eh, alla fine appunto della lettura ci è, è, è stato richiesto di cantare l'inno nazionale, ma non soltanto la prima parte, tutte le tre parti. Cosa che secondo me nessuno di voi la sa, cioè è una, una cosa che sono, sono sicura. E quindi ci hanno fotocopiato i fogli, ce l'hanno dati. Io a un certo punto quattro persone si sono rifiutate proprio di cantare lì, non hanno detto: ma perché dobbiamo, solo noi? Dovremmo cantarlo tutti insieme, non che noi da soli e gli altri che guardano. E quindi si sono rifiutati. e Io a un certo punto ho detto: scusate, ma perché dobbiamo cantarlo tutto? O, o, o cantiamo tutti quanti tutto? O niente, quindi dopo un po' siamo arrivati a un patteggiamento, abbiamo cantato la prima parte che tutti noi sappiamo, insomma no? e, e io appunto in questa diatriba sul sull'inno ho pensato Cavolo, io l'ho imparato in Somalia, quando, perché c'era stato Bettino Craxi che era venuto in Somalia e insomma ti hanno insegnato l'inno, non abbiamo fatto lezione per due settimane, abbiamo imparato l'inno nazionale e ho pensato forse sono più italiana io degli altri perché l'ho imparato prima che qui andasse di moda, quindi a volte è tutto, è tutto relativo. Grazie Giovanni una breve domanda un po' per curiosità secondo voi si è parlato molto appunto della figura di Mario Balotelli eh, ultimi europei di calcio eh, cambia qualcosa una figura un elemento così mediatico oppure tutto sommato rimanda anche il stereotipo in qualche maniera dell'immigrato che gioca a calcio invece di avere delle, delle figure di immigrati scrittori di immigrati che appunto cioè, italiani, eh, ex di origine straniera, non immigrati però che fanno un percorso di ascesa sociale, eh, questa enfatizzazione questa, questa appunto della, della personalità di, di Balotelli. No, non basta sicuramente, ma in parte serve, cioè credo che poi i fenomeni cosiddetti nazional popolari o di costume sono in realtà molto importanti. E, mh, Faccio un altro esempio prima di arrivare a Barutelli. Io non guardo i programmi della De Filippi, cioè meglio li guardo e penso che siano il peggio che la tv italiana abbia prodotto ma proprio degli amici albanesi, dei ragazzi albanesi, hanno fatto notare quanto sia stato importante per loro dei personaggi come Cledi e Ambeta, i ballerini, che poi fra l'altro venivano dall'Accademia di Danza di Tirana. Cioè quella roba lì, in quel programma televisivo che molti di noi percepiscono come il peggio della tv berlusconiana, in realtà è stato un fattore di integrazione, quello che diciamo, integrazione o quantomeno di emersione, di conoscenza molto forte. Quindi credo che in realtà queste cose bisogna dare più importanza di quanto non andiamo. Quello di Barotelli credo che sia sotto gli occhi di tutti, cioè, l'idea che l'Italia abbia un centravanti nero che segna una doppietta alla Germania credo che sia una cosa che rende tutti felici. Eh, però, insomma, io ne parlavamo prima al bar, eh, bisogna anche ricordarsi quando tre anni fa l'allora delle, delle Alpi di Torino eh, all'unisono gridò in Juventus-Inter non esistono negri italiani per buona parte della partita, e la spiegazione, la giustificazione del programma della domenica sportiva era e eh vabbè però Ballotelli è uno che se le va a cercare». Quindi io ho l'impressione che se Ballotelli i due gol alla Germania non li avesse segnati avremmo avuto il nero come gogna mediatica in realtà. Bene, ringrazio Ijaba, ringrazio Alessandro e ringrazio Iadeva per essere stato con noi stasera. Yes.